quotidiani nazionali e partiamo subito dalla separazione. Anche il mutuo può rientrare nelle agevolazioni fiscali per la risoluzione della crisi coniugale e poi la riforma della legge aree crisi industriale. In gazzetta ufficiale il decreto mise con le semplificazioni per le imprese e ancora esami di Stato per diventare professionisti a distanza anche nel 2022. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda L'autodichiarazione dei aiuti Covid, proroga della scadenza per ora esclusa con i tempi legati all'RNA. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dalla separazione. Anche il mutuo può rientrare nelle agevolazioni fiscali per la risoluzione della crisi coniugale. L'articolo è di Rosi D'Elia e fa il punto sulla separazione. Anche il mutuo rientra nelle agevolazioni fiscali per la risoluzione della crisi coniugale quando necessario mettere in pratica quanto concordato dagli ex coniugi, condizione che deve vincersi anche dagli accordi omologati dal giudice. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sono nella risposta all'interpello numero 270 dell'11 maggio 2022. Vediamo che in caso di separazione anche il mutuo, rientra tra le agevolazioni fiscali per la risoluzione della crisi coniugale se rappresenta uno strumento necessario per mettere in atto quanto concordato dagli ex coniugi, condizione che deve essere inserita anche nelle clausole degli accordi omologati dal giudice. Lo specifica il documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate, ovvero la risposta all'interpello numero 270 dell'11 maggio 2022. Il testo è scaricabile dall'apposito box che è inserito nella parte finale dell'articolo. Ci spostiamo poi sulla riforma della legge per il rilancio delle aree di crisi industriale, in gazzetta ufficiale il decreto mise con le semplificazioni per le imprese tra le novità, la semplificazione delle procedure per le aziende e la riduzione dei tempi per l'erogazione delle risorse dopo la presentazione delle domande. Lo spiega la notizia pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico l'11 maggio 2022 che dà conto della pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto del Mise del 24 marzo scorso. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Cambiamo argomento, esami di Stato per diventare professionisti a distanza anche quest'anno, nel 2022, fa il punto Francesco Rodorigo. Gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione, dai dottori commercialisti e agli architetti, saranno svolti a distanza anche per il 2022. L'esame consisterà in una singola prova orale che verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento in modo da accertare le competenze acquisite. Dati e dettagli sono nelle ordinanze del MUR. Vediamo che per quanto riguarda gli esami di Stato, per diventare professionisti si svolgeranno quindi a distanza anche per quest'anno, per tutto il 2022, il Ministero dell'Università della Ricerca tramite le ordinanze numero 442, 443 e 444 del 5 maggio scorso, estende la deroga alla normativa vigente sugli esami che abilitano alle professioni. Alla prima e alla seconda sessione d'esame del 2022 stabilisce la tabella di marcia con le date di riferimento. Per tutto l'anno l'abilitazione all'esercizio delle professioni dai dottori commercialisti agli architetti sarà vincolata a una singola prova orale su tutte le materie previste per i singoli profili professionali. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid con la proroga della scadenza per ora esclusa i tempi legati al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'autodichiarazione aiuti di Stato Covid con la proroga della scadenza che è attualmente è fissata al 30 giugno 2022. Per ora è esclusa, le richieste di uno slittamento dei termini continuano ad arrivare, ma il Ministero dell'Economia e delle Finanze non cambia posizione. I tempi sono legati all'iscrizione del bonus e contributi ricevuti dalle imprese nell'RNA entro la fine dell'anno. È emerso durante l'interrogazione e risposta immediata del 4 e dell'11 maggio 2022. Infine diamo un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sulla riforma del fisco, l'IRPEF all alla casa, intesa sul catasto e addio alla doppia aliquota e poi i mutui a tasso fisso nel 2022 rate più care fino al 14% rispetto al 2021 e poi per quanto riguarda i numeri del giorno, Aranco supera Apple, è la società che vale di più al mondo, 2434 miliardi invece il conto del Covid, 3000 miliardi per l'UE, dal 30 giugno stop agli aiuti. E ancora l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Gas prezzi in aumento dell'11% con il rallentamento dei flussi dall'Ucraina, l'articolo è di Fausta Chiesa e eh, fa il punto su quelle che sono le ripercussioni del conflitto sulla fornitura di gas in particolare all'Italia.